Ciao, buongiorno, eccoci come sempre nel post di quello che abbiamo raccontato questa mattina, in questo martedì mattina, eravate tantissimi anche oggi, anzi vi ringrazio perché avete veramente eh, insomma, chiacchierato con me di tutto e di più, eh, abbiamo, siamo partiti dalle vacanze, e eh, insomma, da quello che un po' eh, io vi chiedevo che era eh, quando andate in vacanza cioè andate sempre nello stesso posto oppure in qualche modo vi piace cambiare nel mio caso io vado nello stesso posto ma mi piace anche cambiare quindi sono un po' un ibrido se così possiamo dire e molti di voi mi hanno raccontato un po' quello che eh, insomma amano fare e c'è chi, devo dire, la pensa un po' come me, nel senso che gli piace andare nello stesso posto se si è trovato bene, ma gli piace anche cambiare. E qualche volta però nello stesso posto ci torna anche per anni, eh, così come è successo per Peter che eh, ci diceva che, insomma, per, per quanto riguarda Siviglia, è andato tre volte, è andato due volte a Disneyland, e è andato quante volte a Londra, non mi ricordo più, eh, insomma, però poi il posto, anche estivo così così ci torna sempre eh, che è il posto insomma, dove, dove abita in qualche modo eh, c'è chi mi ha così detto che quest'estate andrà in Puglia eh, come Carlo che dopo vent'anni ritorna e secondo me insomma come si diceva è bello anche ritornare per vedere un po' se sono cambiate diciamo così le cose no? Eh, come ad esempio il fatto che tipo Carlo era andato vent'anni prima in tenda e sicuramente magari adesso in tenda non ci torna più non lo so però eh, è un modo anche per capire se le cose sono cambiate un pochettino eh, abbiamo parlato appunto anche di viaggi sul lago di Como sarebbe bello viaggi sul lago maggiore o ancora semplicemente anche andare che ne so, a fare un giro nel Salento piuttosto che in, in Sicilia piuttosto che uh, insomma in, in altri luoghi che mi avete raccontato, uh, c'è cioè chi ha fatto insomma dei viaggi li ha fatti in auto chi in aereo ma anche in camper io dicevo che effettivamente fare il viaggio in camper sarebbe anche un un mio sogno, no? Come è stato, ehm, come il sogno anche quello di fare una crociera almeno una volta all'anno? Secondo me, insomma, provare a fare questo, questo viaggio. Chi, però, come Eugenio, dice: No, io assolutamente non, <coughs> cioè, sì, farei un viaggio in camper. Ma non lo condividerei con nessuno il camper Mamma mia <ride> E come fai a far baldore, come fai a, a fare conoscenze? Diciamo così Lui dice no no ma ognuno ha il proprio camper E ognuno fa i propri viaggi Ok va bene ci può anche stare Se vogliamo questa eh, Questa cosa un pochettino diversa <coughs> Di viaggiare se vogliamo Di condivisione A me invece insomma piacerebbe comunque Provare una volta, ma anche perché penso che insomma si, è molto, si sia molto liberi di eh, provare <coughs> così a, a rimanere fermi in qualche posto, eh, tra i vari viaggi mi è stato detto anche le gole del Verdon anche lì non sono mai andata sarebbe interessante anche qui eh, scoprire un pochettino quelli che sono eh, appunto questi luoghi anche se quando vado in Francia passo anche a savigny les lags o al lago di Serponçon che è molto bello e eh, vi invito ad andarlo a vedere nel frattempo eh, che dire, eh, beh eh, insomma um, questi sono solo alcuni dei viaggi che si potrebbero fare, ho detto scherzando che insomma mi avete invitato tutti a, andarvi, a venirvi a trovare e dovrei vivere in vacanza una vita come canteva i reni grandi perché siete tantissimi e eh. venire a trovare tutti <ride> mi basterebbero 365 giorni, però in qualche modo cercherò, cercherò di, di, di soddisfare e insomma di eh, venire comunque a, a, a trovarvi, assolutamente sì, in qualche modo cercherò di farlo. Eh, abbiamo lanciato anche un sondaggio, se così possiamo dire, del dare il nome alla mia casetta in Francia, io ho anche detto che martedì prossimo sarà il termine, eh, diciamo così, di questa... Eh, che eh, aspetto, insomma, le i nomi più carini e il nome più carino potrebbe anche vincere un weekend nel mio alloggetto eh? quindi insomma datevi da fare e cervellatevi perché così magari potreste un weekend, eh, vincere un weekend nel mio alloggetto in Francia nel frattempo ricordiamo come mi ha detto Naturista più e più volte di ricordare che insomma, i luoghi dove state un itinerario delle vostre vacanze delle fotografie delle ricette, delle storie sono ben accette. Mi piacerebbe insomma raccogliere tutte nelle nostre dirette del martedì e, e in qualche modo, eh, insomma, poter fare un libro eh, dove il ricavato devolverlo in beneficenza. Quindi potete mandare il tutto a ymacalib.com. Anche se lo so, libero in questi ultimi giorni, anzi settimane, ha fatto un po' di eh, pasticci, ma adesso almeno a me si è ripristinato e quindi Prometto di rispondere a tutti, anche perché sono rimasta indietro effettivamente con le mail. Tra le tante cose che ci siamo detti anche oggi, ci siamo parlati, c'è stato anche questo, quello di, eh, diciamo così, eh, poter ascoltare due brani eh, estratti da eh, due vinili che ho preso nell'archivio. Uno gli Havana 3im. Eh, una storia interessante eh, che nasce appunto dall'idea di Paul Simonon dopo eh, che insomma si erano diciamo così sciolti cl i clash di fare eh, questa, questo gruppo che però dura poco, non ha tanto successo un singolo interessante come quello di jo Ride, e questa eh, bella donzella praticamente ai tempi era la ehm, fidanzata di Paul Simonon e poi, e poi eh, sono andata a riscoprire un brano che ho, ho scoperto non, essere solo, non piacere solo a me ma anche ad esempio a, Pete, a Peter, ehm, questo è un album di Chris Ria che tra l'altro c'è anche scritto qua, aveva partecipato a Sanremo nel 1988 e eh, insomma, da questo album abbiamo estratto Josephine che è dedicata, era dedicata a sua figlia quindi insomma abbiamo fatto anche un po' un excursus in quello che è, diciamo così, il mondo nostro nel vinile come sempre al martedì mattina come sempre vi ringrazio, vi auguro una buona giornata seguitemi anche su Patreon, eh, sullo radio mandatemi una mail a imhlib1.it Promesso, promesso, vi rispondo, adesso il libro si è risistemato, quindi vi rispondo, vi mando anche un bacio, ci vediamo martedì prossimo, nel frattempo sto lavorando anche a eh, nuove recensioni di dischi. Ciao, grazie, buona settimana a tutti, ciao.